quindi nelle più diverse città russe, e lì abbiamo parlato anche davanti a studenti di alcune università, come ad esempio a in Ucraina. Il, Il signor Gröning, Gröning ha detto che questa forza la può prendere ogni persona, anche voi. Gröning dice che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 Qui le persone imparano il principio di uguaglianza, di fiducia e la volontà di fare del bene al prossimo. Poi da Mosca il signor Kampa si reca a Cogetao in Kazakistan, anche qui tiene conferenze informative in pubblico. L'affluenza dei bisognosi di aiuto interessati è enorme. Io, um...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 Bruno Gröning, sagte, Bruno Gröning ha detto: Questa forza, la forza divina, è presente in abbondanza per ogni persona. Bruno Gröning ha detto: Questa forza, la forza divina, è presente in abbondanza per ogni persona. Non costa nulla e ognuno può utilizzarla per sé se impara ad aprirsi nuovamente ad essa.